Pronte per il nuovo video? Eh? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora, è domenica La mia ultima domenica di vacanza L'ultima domenica dell'estate Domani inizio l'università E c'è un tempo schifoso Sta diluviando da ieri E quindi ho deciso di impiegare la mia domenica uggiosa Facendo una torta Praticamente mai dolci o torte perché sono incapace. Quindi, ve uh, vi chiederete perché lo fai oggi? Non lo so sinceramente, anzi in realtà sì. Il motivo principale è che ho tantissima farina avanzata che sta andando in scadenza o oh, è scaduta. Insomma, e quindi voglio utilizzarla eh, per non sprecarla per non buttarla quindi ho deciso che da adesso in poi cucinerò dolci e torte a go go finché non imparerò davvero come si fa e saranno buone userò come cavie i miei compagni di università infatti stasera ci incontriamo prima di ricominciare a ballare le lezioni e quindi li sottoporrò al primo taste test delle torte alla fashions gli ingredienti sono vari e vaghi, sinceramente sono presi a caso. Ci sono farine di diverso tipo, cioè quelle che devo utilizzare, come la farina di Teff, che come vedete ce n'è tanta, e la farina di cocco, ce n'è di meno, però è um, buona, penso, cioè cocco nei dolci, dovrà essere buono, dovrà venire buono. Poi, queste come ingredienti secchi, si dice così, come ingredienti liquidi yogurt, che è questo qua, yogurt intero, che ho preso l'esse lunga per mia mamma perché lei non piace lo skir perché mi è venuta a fare compagnia questo weekend e è avanzato albume, perché usano sempre l'albume o le uova nelle ricette ma io non ho le uova, quindi albume sia poi miele, una banana perché la vedo sempre utilizzata anche questa e ovviamente tra le cose più utilizzate cosa può mancare il limone Scorza, succo Secondo me ci sta In realtà come ingredienti secchi Ho anche del cacao Perché il cioccolato fa sempre piacere E poi come agente lievitante Utilizzerò il mix bicarbonato di sodio E aceto di mele E nel caso Qui anche della fantastica acqua Ottimo quindi adesso proviamoci, iniziamo. Allora, innanzitutto non peso e non faccio grammature, ma andrò ad occhio per le quantità. Perché appunto è una ricetta che mi sto inventando adesso con questa roba davanti. Quindi prendo le farine. Siccome quella di teff è quella che devo utilizzare di più, prendo tre bei cucchiai... Uh, questo è enorme. 3 cucchiai di farina di teff aggiungo un po' la farina di cocco qui siccome ne ho poco queste sono le dosi siccome ne ho poco metto la farina di cocco un cucchiaio adesso potrei aggiungere il cacao come altro ingrediente secco e ok no rovesciato tutto Vabbè anche questo non si spreca Tanto il tavolo era pulito ve lo giuro Speriamo che i miei amici non vedano questo video <ride> No no non l'ho messo dentro my friends Tutto sano, tutto pulito E do un'altra mescolata Cerco di mescolarla per bene affinché il cacao Non faccia più grumi Una volta ben mescolato che è insomma un marroncino chiaro lo lascio da parte questi sono gli ingredienti secchi fatti adesso ingredienti morbidi slash liquidi prendo un piatto prendo la banana la banana è quella che dovrebbe dare dolcezza però conoscendo i miei amici ci metterei anche un po' di miele non si sa mai e mi dicono mi è amara ovviamente col cacao amaro e praticamente la schiaccio e la rendo tutta a polpetta poltiglia poltiglia quando una bella purea io ci aggiungerei una spolveratina di cannella perché banana e cannella sempre il top perfetto cannella ci sta sempre bene I. Adesso per amalgamare bene tutti gli ingredienti Mi avvalgo del mio amatissimo E non tantissimo utilizzato ancora Frullatore Questo l'ho preso su Amazon Con questo, quest'estate ci ho fatto un sacco di smoothies e gelati In realtà ne ho fatti pochissimi Perché poi eh, da quando l'ho preso l'ho usato tre volte E poi sono partita Però l'intenzione c'era Però viene benissimo perché ha anche la funzione Pulse Che è la funzione ghiaccio Top quindi lo attacco alla spina funziona verso dentro la purea dovrei comprarmi quelle spatoline di silicone in realtà le volevo prendere, però ho visto il prezzo e tipo costavano 6 euro. Ho detto il braccino corto dentro di me, ho detto aiuto, Vabbè. Poi lo yogurt lo metto tutto, non è tantissimo. Perché tanto lo devo finire, quindi... Io non capisco la gente che non lecca questo, cioè... Davvero. Qui sto facendo un casino, as usual. Ok. Saranno stati tipo una cinquantina di grammi comunque, se volete pesare. Cosa manca di ingredienti liquidi? Mettiamo un po' di miele. Questi sono 5 grammi. Prendo questi... Um, Solitamente quando sono alla colazione nei bar Oppure agli hotel Che quando sei alla colazione ti danno il miele in queste bustine Sono praticissime So che non sarà il miele di delle api di Normandia O non so di cosa, super naturale Dai, su Però di naturale c'è il limone Quindi utilizziamolo Silvia La scorza, solo che io non ho la grattugia così indispensabile prendiamo un coltello quindi prendo un po' di scorza del limone e ce la butto dentro perché tanto eh, penso che le lame lo triteranno tutto mm, quasi quasi ci metto anche la il succo ma giusto per il gusto perché ci sarà molta poi acidità dato dall'aceto di, di mele per far reagire il bicarbonato quindi Adesso ho messo tutto questo, aggiungo un po' di albume Saranno stati 100 grammi, 100 ml, 80, non lo so Chiudo qui e vado Ottimo, vi confermo che la cosa di limone si è distrutta perché la vedo in pezzettini quindi adesso prendo la mia bella ciotola di farina prendo questo e aggiungo questo può andare ovviamente ho scelto una ciotola piccola secondo me con le fruste verrebbe molto meglio in realtà mi chiedo se potrei mettere tutto questo lì nel, nel frullatore Può andare la farina nel frullatore Io aggiungerei un po' di latte Visto che lo yogurt non è più Aggiungiamo Aggiungo questo Che è il latte senza lattosio Che do a Luna E che quindi tengo in casa E bevo anch'io Perché siccome non ne consumo Poi così tantissimo di latte Non ha senso comprare due latti Che vadano male entrambi Condividiamo il latte, vero amore mio? Sì, condividiamo il latte. Io aggiungerò un altro po' di latte, è venuto bel proprio. È venuto proprio un bel pastone, poi ho fatto proprio un bel casino. Top. Oddio, questi ingredienti mi stanno addosso. Dall'odore sembra persino invitante, cioè, non vorrei dire. Ah, in realtà mi sono dimenticata di mettere il bicarbonato e l'aceto. Allora. Siccome è una torta grande ne uso un bel po' e ci verso sopra l'aceto finché faccia molta reazione e continuo a mescolare. Ok, Consiglio è metterlo quando avete gli ingredienti liquidi perché sicuramente si amalgama meglio. Questa è quasi la consistenza giusta, aggiungo giusto un altro po' di latte che però... Allora, adesso che ho raggiunto la consistenza che desideravo Questa Cioè, presumo sia quella che desideravo Verso il composto nello stampo Come stampo ho preso Proprio fresco fresco, da tag Questo stampo in silicone Allora, prima lo sciacquo perché è nuovo Ora che l'ho sciacquato verso l'impasto qui dentro ora che è nella teglia c'è la svolta di questa ricetta non la cucinerò nel forno normale ma proverò a farla nel forno a microonde perché come sapete è l'unico forno che ho quindi il mio forno a microonde, vi faccio vedere, è dotato della funzione pattisserie cake. Quindi io adesso metto la torta in forno con funzione cake, 4 minuti. Ovviamente ci tengo a dire che ho preso uno stampo in silicone che può andare in forno a microonde e mi sono accertata, l'ho presa apposta quindi adesso, a quanto pare, 4 minuti aspettiamo e preghiamo, incrociamo le dita Bella! Eh, no! cioè, no, vabbè, vi giuro no, non ci credo si sta cucinando ah, aspetta però in realtà sto sbagliando perché ho letto perché prima di fare una torta al microonde mi sono documentata che bisogna usare questa griglia che ti danno in dotazione perché così cucini anche sotto quindi adesso anche se comunque sta venendo bene ve lo giuro ce la metto quindi spetta obiettivamente non mi potete dire che sta venendo male eh quindi la rimetto in forno così e dolce in forno uscita dal forno faccio la prova dello stecchino che esce pulito quindi in teoria dovrebbe essere cotta. alla fine l'ho cucinata per 4, 8, 12, 14 minuti nel forno a microonde con l'opzione che avete visto quindi, se non, il vostro forno a microonde non ha l'opzione. Non chiedetemi come si fa, cioè, meno male ho l'opzione, ma se sennò... no, però sono davvero contenta e sono super eccitata e speriamo sia buona the day after ci tengo a darvi una review di come è andata e di come è piaciuta la torta allora è piaciuta però la volevano più cioccolatosa ma soprattutto la torta o comunque i quadratini li ho usati un po come base e li ho farciti ad esempio ho provato a tagliare la metà metterci sopra la mh, marmellata chiudere e poi sopra mettere la mia salsina al cacao questo. oppure potete provare a metterci in mezzo il burro di mandorle o di arachidi che vi, che vi piace o anche tipo il um, formaggio quark o lo yogurt per fare una specie di Kinder Fett al Latte oppure Oreo quindi è una base come snack molto versatile, come dolce molto versatile quindi insomma mangiato così da solo ve lo consiglio magari da un po' da inzuppare nel tè perché... Può diventare un po' pesantuccio, però vi giuro che è venuta bella morbida e buona. Quindi sono contenta del risultato, basta. Torta approved!